Charlie's Angels, il rebot, e nel cast, in forse, c'è Kristen Stewart. Ci erano mancate, le Charlie's Angels. E probabilmente ci mancheranno ancora fino al 2019, anno di uscita del rebot della Sony ad opera della regista Elizabeth Banks. Che cosa ci possiamo aspettare dalla nuova pellicola? Donne forti. Eterogenei, indipendenti e potenzialmente letali, ma con una rivisitazione moderna che solleva le aspettative. Arrivano le Charlie's Angels. Tra le papabilissime per entrare nel cast di protagoniste al femminile del reboot di Charlie's Angels ci sono nomi di un certo livello, due su tutti spuntano, più forti che mai. E muovono le discussioni e le opinioni dei fan di Vecchia Data del Franchise. Il primo è quello di Kristen Stewart, modella e attrice tenebrosa, la leggendaria Bella Svan del ciclo di Vigit. La seconda è la caldissima, scoppiettante Lupita Miongo, e secondo il Barietti non c'è ancora niente di confermato, ma sembra che le due potrebbero davvero tenere la parte. La sorpresa più grande sarebbe quella della Stewart, che non si è quasi più dedicata al cinema d'intrattenimento dai tempi del vampiro sessuale e di Biancaneve e Il Cacciatore, nel 2012. Lo show originale degli anni Ottanta era basato su un trio di detective al femminile guidato dal misterioso Charlie Townsend, in ogni episodio della serie le ragazze affrontavano un caso diverso, mettendosi alla prova e completandosi attraverso le loro capacità. Nel cast della serie c'erano Kate Jackson, Farraffa Jet e Jacqueline Smith. Nel 2000 e nel 2003 la serie è stata adattata per il cinema, e i tre angeli si sono trasformati in Drev Barrymore: Cameron Diaz e Lucy Liu. Scusate se è poco. Attualmente il rebote di Charles Angels sembra finalmente una cosa ufficiale. Dopo la straordinaria carriera d'attrice, la Banks è diventata una regista stimata grazie ai suoi pitch perfect, e siamo certi che insieme al marito Max Handelman, con gli angeli di Charlie, saprà fare un ottimo lavoro. Kristen Stewart, la sua vita è con Stella Maxwell. L'attrice di Twigth è stata pizzicata qualche giorno fa per l'ennesima volta, fianco a fianco della sua ragione di vita, il conturbante angelo di Victoria Secret Stella Maxwell. Le due, che hanno confermato la loro storia d'amore nel 2016, stanno insieme almeno dal 2015, dopo la celebre, turbolenta relazione di Kristen con la cantante country pop Miley Kirus, via i tempi, eh? Christian e Stella stanno bene insieme e amano mantenere la loro privacy e un alone di mistero sulla loro relazione. Pochi mesi fa, l'attrice ha dichiarato che nell'amore le piace sperimentare cose nuove, che con Stella abbia finalmente trovato pane per i suoi denti.